ciao buongiorno ci vediamo nel dopo dopo insomma, il nostro appuntamento del martedì mattina perché così come sempre andiamo un po a raccontare che cosa ci siamo detti in realtà è il giorno dopo e quindi ieri nella nostra uh, chiacchierata uh, abbiamo parlato di tantissime cose in realtà eravamo partiti con um, il tema eh, dei libri e magari i luoghi ancora misteriosi che avevate voglia di, eh, di raccontarmi e tra l'altro io mi sono presa anche appunti di tutto quello che eh, mi avete raccontato ad esempio eh, come ci ha detto eh, maestro Domenico La Guariglia ho visitato un convento eh, eh, che è praticamente è molto misterioso e, e mi dice le persone che abitano attorno hanno il, delimitato il confine delle loro proprietà eh, col convento eh, recintandole e sulla recinzione hanno messo una croce E il convento dei monaci del diavolo a Sicignano degli, al, eh, degli albuni ecco io tra l'altro insomma ho chiesto a maestro perché secondo lui insomma avrebbero recintato questa cosa e lui mi ha detto per allontanare gli spettri del monaco e della contadina che fu uccisa dagli altri monaci perché si innamorò di lui fu condannata per stregoneria ecco poi eh, c'è stato anche eh, meganaturista che ha ah, Invece consigliato una lettura, una strega insomma lombardo molto integrante e misteriosa e con un pizzico di erotismo. Ma poi logicamente, insomma, abbiamo parlato del tempo. Chi mi ha detto che in Puglia, ad esempio, faceva un pochettino fresco. Chi invece a Venezia aveva il sole. Eh, e quindi abbiamo diviso anche un po' l'Italia tra il, il bello e il brutto tempo, senza eh, dimenticare, naturalmente, di. Eh, parlare anche di Tito Stagno, eh sì, eh, Tito Stagno che è stato il commentatore eh, dell'allunaggio, quindi insomma ce lo ricordiamo sicuramente per eh, la famosa frase di quando insomma, avevano toccato il suolo lunare e che ha fatto veramente eh, rimanere col fiato sospeso tantissimi italiani, non solo anche perché la diretta era durata più di 25 ore e ne ha dato anche testimonianza ad esempio Marco Bianchi che dice sono stato uno degli spettatori di quell'incredibile telecronaca faccio le mie condoglianze alla famiglia di Tostagno e poi dice ancora veni svegliato presto da mio zio lui seguì tutta la cronaca io solo dal mattino all'alba perché come vi dicevo era stata una cronaca lunghissima e poi, e poi invece chi come ad esempio um, Vito mi diceva che nel cantone Argovia della Svizzera nevicava e faceva molto freddo mamma mia io ho detto che forse avere un po di neve qui da noi insomma non piove non nevica da troppi giorni eh, più di 80 e quindi mi sa che poi quest'estate eh, la pagheremo un pochettino è eh, il fatto di eh, non aver avuto un po di acqua e poi abbiamo chiuso per così dire anche se non non si chiude eh, parlando di Sanremo e sul fatto che ad esempio è stato detto che molti di voi non guardano Sanremo proprio perché una volta si guardava ancora la canzone, ai testi a quella che era anche loro, la musica quindi l'orchestrazione adesso è diventato più uno show e quindi a molti di voi insomma questa cosa non è piaciuta, ecco come vi dicevo insomma queste sono eh, veramente eh, tutte le cose che abbiamo creato ma la cosa che poi è arrivato in chiusura che mi ha fatto molto piacere è stata quella di pachi che cosa gli ha detto pachi pachi mi ha detto che ha creato per me un um un, allora, un panzerotto quindi, insomma, vi ha fatto sciogliere chi mi ha detto che i panzerotti sono ripieni di eh, pomodoro e mozzarella, sono i panzerotti pugliesi, dicono essere i più buoni in assoluto, vabbè molti di voi erano pugliesi, eh? quindi erano un pochettino di parte e allora io ho ringraziato ringrazio ancora Pachi sono curiosa effettivamente di assaggiarlo ma lui giustamente mi ha detto, li assaggerai quando verrai a trovarmi in Puglia va bene Pachi, allora facciamo Così promesso, io vengo a trovarti. Quindi, che dire ancora una volta, siete stati tantissimi. Vi ringrazio. Vi do appuntamento a martedì prossimo. Come sempre alle 9:30 troverò il modo per <ride> raccontarvi, insomma, quale sarà il tema della prossima settimana. Intanto, vi bacio, vi abbraccio come sempre, vi auguro una buona settimana e mi raccomando fate i bravi, ma guardate Sanremo, dai, così abbiamo modo di chiacchierare anche su Sanremo. Ciao!